Mattino 5, Federica Panicucci, l'abbraccio speciale con il figlio. Federica Panicucci felice con il figlio, l'abbraccio prima di Mattino 5. Sorrisi e abbracci continuano a pennellare i profili social di Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 sta trascorrendo le ultime settimane di vacanza. Prima del ritorno in tv, in un posto paradisiaco, le Maldive. Spiagge bianche, mare cristallino e natura incontaminata fanno da scenario agli scatti pubblicati su Instagram dalla 49 enne di Cecina. Circondata dall'affetto dei figli, Mattia e Sofia, e dall'amore del compagno, Marco Bacini, la Panicucci sta vivendo un momento d'oro. La conduttrice di Canale 5 ha pubblicato poche ore fa una foto in cui abbraccia il figlio, visibile in apertura dell'articolo, accompagnata da questo commento, Coccole Cancelletto Love Me Boy. Un tenero messaggio quello della conduttrice di Mattino 5 che il 4 settembre tornerà in diretta sull'Ammiraglia Mediaset, facendo compagnia ai telespettatori nel daytime mattutino di Canale 5. Federica Panicucci sarà accompagnata per il secondo anno di seguito da Francesco Vecchi, che ha preso il posto di Federico Novella. Mattino 5, Federica Panicucci con il figlio, il tenero abbraccio. Federica Panicucci prosegue la sua estate. Dopo le fatiche invernali. La conduttrice di Mattino 5 si è concessa una pausa dal lavoro volando a Mykonos per poi tornare in Italia per momenti di relax con la famiglia a Forte dei Marmi. La conduttrice di Canale 5 ha mostrato una forma impeccabile, posando sui social accanto al nuovo compagno. Vacanze da sogno per Federica Panicucci e Marco Bacini, che stanno ormai insieme da circa un anno. La conduttrice ha ritrovato il sorriso grazie all'imprenditore e all'amore dei figli. L'ultimo scatto della Panicucci su Instagram, visibile in alto, immortala proprio un tenero abbraccio con il figlio Mattia, avuto da Mario Fargetta. Insomma, la famiglia continua ad essere al primo posto per la 49enne di Cecina che al momento si trova alle Maldive in attesa del ritorno sul piccolo schermo.